Buonasera, sono Laura Antichi, vediamo ora come creare un sito per le classi utilizzando Google Sites. Bisogna avere un account Google e io lo faccio da un ambiente G Suite e andiamo nei, nelle app di Google. E eh, cerchiamo Sites. Mi chiede se voglio la nuova versione di Google Sites e eh, sicuramente clicco sulla nuova versione. Qui abbiamo la possibilità di aprire un progetto vuoto oppure di utilizzare i template messi a disposizione. Apriamo un uh, Google Sites nuovo, full più. Google Sites rappresenta una vetrina e un portfoglio delle attività della classe. Può essere utile per raccogliere i materiali didattici, come repository, e per mettere a disposizione risorse e link. Serve per organizzare la didattica e promuovere la consultazione. Si può creare un Google Sites per tutte le classi o per ciascuna classe. L'interessante è che Google Sites si integra con tutti gli altri strumenti di Google e con Drive. Questa è l'interfaccia, andiamo a eh, inserire il titolo che sarà formazione, il titolo può corrispondere al nome del sito oppure essere diverso, infatti noi possiamo mettere qui formazione e didattica vedete che ho la possibilità di una minima formattazione del testo e posso aggiungere anche un link cambiamo l'immagine dell'intestazione Possiamo caricare un banner oppure selezionare un'immagine. Selezioniamo un'immagine. Ho la possibilità di scegliere l'immagine nella galleria tramite URL, attraverso la casella di ricerca nei tuo, negli album o in Google Drive. Scelgo la ricerca con Google e scrivo SAS per avere un'immagine di Sassari cerca mi piace questa prima immagine panoramica di Sassari clicco e seleziono ecco che l'immagine mi compare nel banner potrei ripristinare l'originale e cambiare il tipo di intestazione come copertina che mi restituisce un'immagine molto ingrandita: come banner grande, quindi un banner che è eh, più grande di quello di default, il banner di default, oppure il solo titolo, scelgo il banner di default che mi sembra sufficientemente ampio e descrittivo per il sito. Ho la possibilità poi nella barra laterale destra di eh, modificare il tema, posso scegliere tra i vari temi che mi vengono proposti, semplice, Aristotele, diplomatico, vision, liscio, impressione, preferisco il semplice però cambio il colore mi piace questo colore proposto potrei scegliere anche altri colori attraverso il secchiello poi scelgo anche lo stile del carattere chiaro classico scuro lascio quello di default qui abbiamo la rotellina in alto la rotellina delle impostazioni che mi serviranno magari più tardi per poter impostare la navigazione ma il, il la rotellina mi serve anche per mettere eh, ad esempio un banner degli annunci se il sito fosse ad esempio in, in in costruzione, potrei mettere un annuncio sito in costruzione, potrei uh, quindi dare un colore a questo uh, banner, scegliamo questo e uh, chiudendo ecco che ho l'annuncio che mi viene posizionato in alto nella page, ritorno in, nella rotellina in banner degli annunci e tolgo la visualizzazione del banner perché adesso non mi interessa implementarlo. Ora ehm, vado... In, eh, nella parte sinistra ad aggiungere un logo. Eh, il logo posso eh, caricarlo, selezionarlo e eh, eh, lo posso eh, selezionare, ad esempio, mi dà la possibilità di ricercarlo tramite URL. Ricerca immagini di eh, Google, ad esempio potrei eh, ricercare icona, icone, vediamo che cosa mi eh, restituisce e scegliere una delle icone con calma che mi vengono eh, proposte. E che possono essere uh, significative e rappresentative della, mh, eh, del, del sito. Ecco, vediamo se uh, troviamo uh, un'icona un che uh, ci possa uh, tornare utile. Facciamo scorrere ancora quindi eh, queste icone va bene metto eh, una lampadina, no sono due lampadine queste non mi piacciono neanche tanto, eh, vediamo di trovarne una migliore, se non ne troviamo una migliore chiudo, chiudete e andate in carica dal vostro computer eh, sicuramente ne troverete eh, una che fa al caso eh, vostro e che potrete eh, eh, quindi implementare. Metto questa building, apri, ok, quindi ho inserito e vedete comparire qui il eh, logo. Che poi potete andare a modificare scegliendone uno adatto. Ora vediamo come si inseriscono i vari eh, elementi. Posso inserire una casella di testo solo nella home page, quindi qui posso eh, scrivere il mio testo. Ho scritto Formazione mi dà la possibilità di scegliere tra testo, normale, titolo e testazione, lo scelgo come titolo e lo metto in grassetto. Vedete che lateralmente ho la possibilità di cestinare questa casella di testo, di, eh, di duplicare la sezione perché il testo e ogni contenuto mi vengono messi in sezione oppure di eh, cambiare lo sfondo della sezione eh, aggiungendo un'immagine caricandola oppure eh, semplicemente con l'enfasi 2 eh, eh, colorando eh, la eh, questa il, il sottofondo appunto della, della sezione andiamo poi a eh, caricare delle immagini posso eh, caricare delle immagini dal computer oppure selezionarle vado in seleziona vado in eh, posso eh, selezionare l'immagine tramite url google ricerche immagini foto google drive vado in google ricerca delle immagini e scelgo sassari per inserire ad esempio sassari mare per inserire una uh, foto seleziono una uh, foto di mio uh, gradimento e eh, vado a inserirla posso Puoi spostare secondo una griglia ehm, piuttosto rigida, ma che eh, poi permette una perfetta visualizzazione dai vari device. Spostare l'immagine, inserirla come eh, mi pare. E eh, posso naturalmente ingrandirla o, o rimpicciolirla a mio eh, piacimento. Posso poi eh, aggiungere, avrei potuto comunque utilizzare anche il layout che mi dava la possibilità di inserire eh, l'immagine con del testo, vedete qui, alla vostra destra. Lo faremo successivamente, sposto l'immagine lateralmente alla mia eh, sinistra e eh, poi aggiungo dell'altro... Eh, eh, Testo, casella di testo il testo potrebbe essere questa questa è la descrizione del luogo della formazione Come vedete posso formattare il testo, testo normale, titolo, intestazione, sotto intestazione o piccolo, lascio testo normale, eh, magari lo rendo, mh, lo seleziono, posso eh, poi la casella di testo eh, eh, riportare lirla e posso anche a dire il vero spostarla spostarla qui questa è la descrizione del luogo della formazione trascinandola posso eh, poi utilizzare un layout per l'inserimento eh, qui di posso caricare un, uh, file e selezionare un'immagine da Drive, da YouTube, dal calendario e dalla mappa. Eh, seleziono un video, ad esempio, per fare una prova da YouTube, quindi, e uh, qui mi chiede di uh, mettere uh, il link del, del video inserisco il link del video, ho preso un, un link a caso, seleziono e mi vedete comparire il video, qui uh, posso modificare il, il titolo e scrivere il video tutorial Dall'altra parte posso eh, selezionare un'immagine, seleziona eh, un'immagine o caricarla o da drive, posso beh, facciamo, eh, mettiamola da drive, dal mio drive, il mio drive eh, scelgo un'immagine qualsiasi per prova, e, eh, scrivo inserisci qui posso scrivere eh, nel mondo nei mondi virtuali quindi ho inserito una casella di testo delle immagini da drive e posso anche incorporare posizionandomi qui incorpora col codice html un, un, un file infatti mi dice che posso incorporare dal web tramite url o incorporare utilizzando un codice embed Ho cercato il codice embed di un qualsiasi file in SlideShare, lo incollo, vado avanti e vedete che mi ha inserito la presentazione del, del, di SlideShare. Faccio Inserisci e quindi qui ho, eh, ho potuto inserire mh, proprio la eh, presentazione sulla ripetizione nelle attività proposte dal docente. Posso naturalmente modificare, eh, eliminare il riquadro, posso anche mettere uno sfondo della sezione. ho messo il sottofondo alla sezione per distinguerla dalle altre e il, posso anche mettere una serie di immagini carosello utilizzando questo layout ma quello che mi preme ho la possibilità ora di aggiungere quello che è molto interessante aggiungere delle pagine Aggiungo delle pagine, quindi pagine, e che mi verranno eh, poste sotto la home page. Con il più, nuova pagina. La nuova pagina potrebbe essere dove siamo. Pagine e quindi la pagina dove siamo mi compare qui. Poi va, potrei inserire dentro questa pagina dove siamo dentro la pagina dove siamo, vedete che siamo, eh, posso eh, inserire tutti gli elementi precedenti, cioè il, il Inserire quindi il carosello delle immagini, YouTube, il calendario. Inseriamo una mappa, ad esempio, eh, Sassari. Sele ecco, Sassari, seleziona e vedete che nella... Uh -huh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 questa pagina la eh, posso chiamare classe, classi, mettiamo, classi, fine, eh, me la posso, mh, vedete che ho la, eh, quindi la pagina classi, questa, ho appena creato potrei creare ve lo faccio vedere in due modi eh, la eh, un'altra pagina chiamata aspettate che la porto magari qui vedete che col trascinamento posso quindi spostare le varie pagine eh, posso creare un'altra eh, pagina esempio classe prima Questa mi viene messa sotto, eh, eh, allo stesso livello delle altre pagine, ma io voglio che mi compaia eh, invece come pagina secondaria di classi. Quindi trascino la classe prima in classi e vedete che ho creato una pagina secondaria e che nelle classi, nella, nel banner eh, mi viene la classe prima classe, classe prima eh, posso mh, comunque aggiungere una pagina secondaria creando una classe seconda ad esempio da classi clicco sui tre puntini aggiungi pagina secondaria e eh, qui scriverò classe seconda e così via. Fine, quindi ho creato una classe uh, seconda eh, che uh, mi viene posizionata dentro le, um, le, le classi. Il um, ritorno in home page, questa è la navigazione, come vedete, e potrei da classi andare nella classe prima a classe seconda. Ogni eh, pagina, prendiamone una a casa, può eh, ottenere attraverso l'inserisci quindi eh, tutti quanti gli elementi che eh, abbiamo avuto eh, visto precedentemente. Ritorniamo nella home page, voglio creare un'altra pagina che uh, si chiama moduli più quindi moduli eh, facciamo test fine quindi ho inseri, inserito questa pagina la voglio comunque togliere elimina ok vedete che l'ho eliminata vado nella, eh, allo stesso livello della home page e a Creo, eh, quindi la eh, pagina test, vediamo, mi è eh, risultata eh, quindi eh, questa eh, pagina l'ho trascinata in alto perché mi veniva ehm, me l'aveva posizionata sotto la eh, classe seconda, come vedete potete spostare gli elementi e renderli primari o a secondari vado nella eh, in test come vedete vado in inserisci e in, in inserisci posso in, aggiungere un uh, modulo, quindi un'esercitazione, un popper ad esempio quiz che avevo uh, realizzato e uh, vado in inserisci. Hai già risposto? Va bene visualizza punteggio ne inseriamo un altro qui non ho risposto quindi ehm, vado questo lo, perché l'avevo fatto che potevo rispondere solo una volta vado va bene in eh, moduli e inserisco mm, ad esempio Sartre inserisci questo non avevo ancora risposto e quindi queste sono le domande a cui posso eh, rispondere e eh, inviare il mio eh, questionario per eh, mostrarvi tutte quindi le eh, opzioni che ho con, eh, il, eh, anche con l'integrazione di Google Drive. Posso naturalmente inserire video anche nei teste, YouTube, eh, eccetera. Posso inserire dei pulsanti, delle presentazioni e così via. Ritorno in home page, era per farvi brevemente vedere come mh, funziona il, il tutto. Se il menu eh, che noi vediamo posizionato... In alto al sito fosse troppo lungo e ingombrante, potrei andare nelle impostazioni e uh, in uh, navigazione, Quindi, uh, potrei invece di selezionarlo in alto, metterlo laterale. Quindi il, uh, la navigazione eh, avverrebbe in questo modo dalla barra laterale chiudo la barra laterale vado in impostazioni risposto per il momento la, eh, il menu in alto come l'avevo eh, a posto ora eh, tu, come vedete tutte le modifiche sono state eh, salvate in eh, in Drive, questo è il sito che posso poi vedere come anteprima, come lo vedono gli altri, come anteprima, ecco, vedete, come navigazione test dove siamo con la mappa, le classi, classe prima, classe eh, seconda, mm. ritorno nella home page e um, eh, quindi eh, ora posso andare a, uh, mh, a, a, a, a, a vederlo anche come si vede eh, nel... Da, eh, cellulare, eh, tablet, schermo grande e così via. Chiudo l'anteprima, ritorno al mio sito e vado eh, su a Pubblica. L'indirizzo eh, chi può vedere eh, qui... Eh, l'indirizzo web del, del, del sito, dovrò mettere qui su pubblica l'indirizzo web del sito e chi eh, potrà visualizzare il mio sito posso eh, poi ehm, gestire con eh, l'aggiungi persone o gruppi e, ad esempio, ed, eh, se metto ad esempio una persona e do la possibilità a questa persona di, visual di visualizzare solo gli elementi pubblicati o di essere anche eh, editor, eh, posso aggiungere insomma de anche del, eh, degli editor, quindi, mh, quindi ho delle possibilità di eh, condivisione ecco scrivo l'indirizzo web formazione riservate quindi metto eh. questo me lo prende e uh, quindi come vi dico lo pubblico così dopo aver gestito um, chi uh, può uh, scrivere o vedere il sito pubblica quindi il sito è stato uh, pubblicato Ora posso andare in pubblica, vedere le impostazioni di pubblicazione, rivedere le modifiche e pubblicare, visualizzare il sito pubblicato o annullare la pubblicazione. Impostazioni di pubblicazione, vedete che sono queste che avevo messo e quindi annulla. Poi eh, rivedi modifiche pubblica, non sono presenti modifiche e eh, quindi torna all'editor e eh, visualizza il sito pubblicato. Questa è la visualizzazione del sito come è stato pubblicato posso andare nella tegnina e ritornare indietro per modificare questa eh, pagina e quindi ritorno di nuovo nel, nell'editor della pagina posso eh, copiare il link del sito eh, pubblicato andando in questa icona Copia il link e inviarlo.